Allora, benvenute tutti e tutte a questo incontro sulla filosofia postumanista con il grande filosofo della filosofia postumana in Italia, Roberto Marchesini. Grazie Roberto per essere qua in Why You con noi. Grazie a te e grazie a tutti voi. Oh, è un grande onore. Allora, con Roberto oggi parliamo di un libro molto bello che si chiama Epifania Animale, l'oltreuomo come rivelazione, pubblicato da Mimesis nella eh, collana Postumani. Tra l'altro salutiamo Pier della Vigna, grande eh, editore italiano di eh, Mimesis appunto con questa collana eh, Postumani. Eh, Roberto, io vorrei iniziare con te una riflessione sulla zoantropologia, in particolare anche riferendomi alla, al concetto, al passaggio, diciamo, dagli animal studies agli studi postumani. Certo, diciamo che l'inizio è stato un po' nel vedere come l'essere umano avesse banalizzato la presenza degli animali nella vita quotidiana Cioè aveva una, un atteggiamento, c'è stato per molto tempo, un atteggiamento pietistico se vogliamo, protezionistico o anche di rivendicazione dei diritti degli animali, pensiamo a tutto il lavoro di Peter Singer, Tom Reagan e altri ma non si è riflettuto sufficientemente a mio avviso sul fatto che l'essere umano in un certo senso riteneva gli animali inferiori o non li considerava come importanti punti di riferimento nella propria storia. Quindi diciamo che è iniziato con una valutazione antropologica di come gli animali avevano cambiato la vita dell'uomo. L'avevano cambiata da un punto di vista proprio culturale, cioè non l'animale presente nel, nel retaggio filogenetico, insomma il Mister Ride di vecchia tradizione, ma come l'animale invece avesse ispirato la tecnica, la moda, la musica, la danza. Quindi la zoantropologia era... Per me, il, il modo per cercare di capire, di comprendere come eh, gli animali, diciamo le altre specie, avessero mh, dato all'essere umano delle ispirazioni, delle, appunto delle epifanie, cioè delle rivelazioni. E questo per me era molto importante perché eh, significava non considerare più l'essere umano come autoriferito e quindi come autosufficiente, autarchico, eh, separato e disgiunto dal mondo. Se eh, l'essere umano ha costruito diciamo, la dimensione culturale attraverso la relazione con gli animali, ecco che l'essere umano era un'entità ibrida, non poteva considerarsi un'entità pura, eh, separata, disgiunta. Ecco, quindi l'ibridazione era l'aspetto la, fondamentale della nostra esistenza. E infatti noi di ibridazione, parleremo proprio nel, in un altro di questi incontri eh, proprio focalizzato sull'ibridazione. Grazie per portare eh. l'attenzione su questa tematica molto importante. Io vorrei chiederti mh, di riflettere un po' di più con noi su questo affascinante concetto che tu colleghi l'epifania che magari nell'immaginario comune arriva da un background religioso al concetto di animale. Allora se, mh, se non ti spiace entrare un pochino più nel particolare di questa unione eh, molto particolare anche molto originale. Eh, del concetto di epifania animale. Cosa significa esattamente? Guarda, negli animal studies tradizionalmente si vede l'essere umano che incontra l'alterità animale, ma eh, rimangono in un certo senso impermeabili l'un l'altro, cioè come due entità che interagiscono, si relazionano, dialogano, ma che profondamente non si cambiano. Eh, dal mio punto di vista eh, l'animale viene visto come fenomeno in questi studi, cioè come qualcosa che rimane esterno, un altro da sé, un altro che quindi non entra dentro di me ma che rimane assolutamente fuori e rimane sul piano fenomenico, cioè su quello che dal mio punto di vista, invece, l'essere umano quando incontra eh, l'alterità animale. In un certo senso eh, non vede più un fenomeno ma vede se stesso nell'animale per tanti aspetti anche legati a quello che è l'essere umano vale a dire la capacità immaginativa la capacità empatica dell'essere umano quindi vedere il volo degli uccelli significa per l'essere umano sognare di volare sentirsi volare quindi è come se il volo degli uccelli fosse un'annunciazione un'epifania cioè una rivelazione di qualcosa è come se in quel momento attraverso la relazione All'essere umano venisse rivelato che si può volare, che su questo mondo si può volare, esiste anche questa dimensione e questa dimensione l'essere umano sognando e, e proiettandosi negli uccelli e la vive col proprio corpo, in un certo senso la somatizza, ne prova l'ebbrezza, la sente dentro di sé ecco a questo punto e da questo momento in poi che c'è l'ideazione del volo quindi l'ideazione del volo eh, non è un parto come dire creativo solipsistico ma è un parto di una creatività dialogica di una creatività dove eh, meno male tutti eh, incontri con l'altro e da questo incontro esce fuori eh, l'ideazione quindi il mettere in discussione questa idea eh, autarchica di un essere umano fondato su questa propria principia su se stesso e dove la cultura è, viene considerata un'emanazione ecco dal mio punto di vista la cultura invece è proprio il frutto del dialogo e eh, in questo senso c'è una, una trasformazione anche da un punto di vista antropologico. Io ho messo in discussione il concetto di incompletezza umana. Cioè l'essere umano, non, la cultura non è la stampella di una incompletezza naturale dell'essere umano, ma è proprio la ridondanza dell'essere umano, questa sua tendenza a proiettarsi nell'alterità che crea questo bisogno, questo desiderio di... Eh, vivere altre dimensioni, di, di, quindi è una creatività, non è mai una compensazione. La cultura non compensa, la cultura è come un innamoramento, cioè è un incontro ed è solo a, a, a posteriori dell'innamoramento che sentiamo la mancanza dell'altro e, e questo per me è stato molto importante perché ha fatto sì che io iniziassi a leggere la tecnologia la, e la costruzione della tecnologia, la tecnopoiesi in un modo totalmente differente rispetto a quello che è la tradizione umanistica che la vede come al solito nella visione eh, prometeica dell'essere umano incompleto biologicamente che si completa attraverso la cultura e che quindi diventa in un certo senso la sua stampella, la sua altra dimensione. Eh, viceversa nel mio prospetto mh, la cultura è assolutamente un progetto emergenziale che emerge, che quindi non, non va a compensare, non può essere costruita su un calco di manchevolezza dell'essere umano. Fantastico, tanti mh, riflessioni e domande su queste cose molto belle che hai detto. La prima domanda è quindi tu vedi l'animale come un potenziale diciamo, in questo senso vorrei appunto sottolineare che il sottotitolo del libro di Roberto è l'oltre uomo come, rivela come rivelazione. Quindi ti vorrei chiedere un po' di più in questa connessione alla riflessione niciana e quindi appunto dell'essuto delle umano come continuo potenziamento, come continuo potenziale, appunto le metamorfosi dello spirito, no? essere cammelli che diventano leoni, che poi diventano il bambino, la bambina, gli occhi aperti sul mondo che può essere tutto, la vita come un'opera d'arte. Quindi ti vorrei chiedere la tua lettura di Nietzsche in questa ottica specifica epifanica dell'animale. Eh, tendenzialmente direi che Nietzsche ha visto giusto quando ha parlato di, una, eh, di un essere umano che va sempre oltre se stesso che quindi cammina in una condizione di costante non equilibrio. Eh, il mio dubbio, la mia riflessione è che Nietzsche stia ancora all'interno di una cornice umanistica che vede eh, il brutto l'angelo e l'essere umano è una forma intermedia e quindi ancora questa visione dell'oltreuomo come verticalizzazione, che lo troviamo anche in Slauterdick. no? Cioè questa idea di verticalizzare. La mia idea invece è l'oltreuomo come processo di orizzontalizzazione, uh -huh. quindi come dispersione, più diciamo una visione dionisiaca di mutamento, di trasformazione continua dell'essere umano, ma non in senso gerarchicamente superiore o inferiore, ma semplicemente come una continua metamorfosi che dà all'essere umano la possibilità di guardare il mondo secondo prospettive differenti. Assolutamente, eh, per chi magari è interessato alla filosofia ma non ha degli studi filosofici alla base, passiamo eh, parlando di Friedrich Nietzsche e così parlo Zaratustra. Eh, io sono perfettamente d'accordo, Nietzsche è un grande riferimento dei miei studi, però effettivamente l'oltreuomo nicciano è verticalizzato, tanto mm. che Nietzsche dice che noi appunto siamo come un ponte, però poi prende l'esempio della scimmia e dice l'oltreuomo guarderà l'uomo come noi oggi guardiamo alla scimmia, con un riso, no? Quindi l'idea appunto di essere l'oltreuomo superiore all'uomo e l'uomo superiore alla scimmia. Scimmia. Quindi anch'io su questa cosa eh, sono molto critica, è una visione comunque eh, verticale. verticale. e quindi molto appunto, Tu parli di orizzontale, io forse magari riferisco anche del rizoma, magari senza una struttura verticale orizzontale sì. ma aperta. Sì. sì, è una struttura sicuramente aperta. Io ho usato l'orizzontalizzazione proprio per cercare di sottolineare il fatto che in questo continuo andare oltre se stessi non si ci si potenzia, non si diventa superiori, ma semplicemente si provano altre dimensioni esistenziali e c'è anche un aspetto secondo me fondamentale, che come nell'innamoramento questo pro, prospetto, questa proiezione nell'altro, è più che un potenziamento è un depotenziamento, cioè nel senso che è, mh, crea un maggiore bisogno dell'altro. Cioè, mentre il soggetto che all'interno di se stesso è... È in un certo senso una sorta di monade quindi eh, autosufficiente, il soggetto che va oltre se stesso eh, diventa sempre più bisognoso dell'altro e, e lo vediamo benissimo nella tecnologia, cioè la tecnologia non ci rende sempre più emancipati, la tecnologia ci rende sempre più dipendenti, ma questo non penso che sia qualcosa di negativo, cioè la dipendenza del prospetto culturale non va vista come qualcosa di negativo, ancora una volta lo vediamo una cosa di negativo se abbiamo una visione umanista che mette la concezione di emancipazione dell'uomo, misura di se stesso e sussunzione del mondo, come un'entità che auto, si, si autocontiene. E allora, ogni dipendenza viene letta in maniera assolutamente negativa, quindi pensiamo a un'emancipazione come a qualcosa che ci renda indipendenti, invece dobbiamo guardare l'emancipazione come qualcosa che ci rende maggiormente dipendenti, maggiormente relazionali, maggiormente coniugati al mondo, ma questa correlazione è l'aspetto principale della, della, della costruzione esistenziale. Cioè l'esistenza nasce attraverso una continua correlazione al mondo, una continua partecipazione. Ecco, quindi non vedo qualcosa di negativo nella dipendenza. Io su questo... Eh, capisco cosa vuoi, vuoi dire, sono d'accordo in parte, diciamo che forse è una dipendenza centralizzata e centralizzante e problematica, cioè se io non vivo senza tecnologia, o se io non vivo senza l'altro, in questa ricerca del sé fuori dal sé, io vedo un problema, nel senso appunto per esempio la Sud Corea c'è un problema, anche l'America ha un problema, anche l'Italia ha un problema forte di, di legato alli, alla dipendenza da internet um, e quindi io capisco il tuo discorso della dipendenza come una relazione diciamo che forse il problema è quando questa dipendenza diventa così centralizzata che mi dimentico che, eh, del resto no? che appunto come c'è solo una cosa rispetto alla molteplicità, al caos della vita no? alle altre relazioni, quando certo. questa relazione diventa unica e mi cancella le altre ca relazioni. Certamente se la dipendenza è, è un monopolio mm. di qualcosa è assolutamente è qualcosa di... di è una diminuzione di mm. dipendenza, cioè in realtà quello che noi stiamo uh, osservando in molti casi è una diminuzione di dipendenza, erano molto più dipendenti, che ne so, in certe società rurali eh, dove dipendevano da tanti aspetti della vita quotidiana, mm. la stagionalità rispetto ai ritmi della natura, mm. eh, le caratteristiche della, della, lo, locali, autoctone. Quindi il punto fondamentale secondo me il problema non è la dipendenza, mm. è il monopolio mm. e, e questo monopolio è, è una diminuzione di dipendenza ma eh, ogni essere vivente è portato a, a costruire relazioni hai solo una soglia sostanzialmente, hai solo una casa con una porta aperta dove costantemente hai ospiti e dove costantemente tu sei in un certo senso anche ospite, mm. perché ospitare qualcuno significa anche diventare poi ospite mm. di quel qualcuno, come avevano capito perfettamente i latini, no? il concetto di hospice è un concetto eh, duplice, non è mai un, un concetto singolo e secondo me il punto fondamentale, mh, quello che ho potuto constatare eh, nella nostra società che l'antropocentrismo eh, diventava una ricerca di senso sul sé, cioè mm. superando la concezione teocentrica nella visione antropocentrica, la tua vita era in qualche modo tutta concepita su se stesso, mm. ma concepire la propria esistenza su se stessi è, è assolutamente qualcosa di terribile, nel senso che eh, poi il conto della caducità della vita ci fa comprendere che qualunque investimento su se stessi è una, mh, una perdita di senso, cioè cadi in una sorta di nichilismo inevitabile. Eh, al, al contrario, nel momento in cui tu comprendi che il senso della tua esistenza è la relazione col mondo, con gli altri e senti gli altri dentro di te, io lo dico molto spesso, io sento il mio padre dentro di me, sento mm -hmm. i miei amici, sento gli animali che sono vissuti con me anche per dieci anni mm -hmm. e che mi hanno regalato dei giorni magnifici e mm -hmm. poi sono eh, morti, ma sono ancora vivi dentro di me. Mm -hmm. nella, nella relazione non c'è morte. C'è cioè una continua trasformazione e secondo me nel momento in cui uno abbandona una visione mh, teocentrica eh, l'antropocentrismo è qualcosa di angosciante. Sì, ehm, sono perfettamente d'accordo, diciamo che forse il sé può anche essere visto come alterità, io a volte appunto Uh, riflettere su chi siamo, no? E, um, pensare per esempio a tutti i batteri che vivono nei nostri intestini che ci permettono di essere in salute perché abbiamo mm. bisogno di questi batteri per poter vivere e quindi in realtà il se è già alterità, cioè noi siamo già molti. Oppure un'altra idea chi sono io rispetto a chi ero cinque anni fa, o dieci anni fa, o venti anni fa. C'è una continuità, ma c'è una differenza. Quindi il sé anche potrebbe essere visto come un ente aperto, anche se nella visione, appunto, antropocentrista che, che supera il teocentrismo, però che di nuovo mette un'entità un unica, un'entità centralizzata metto al centro ce del discorso. Mette un centro, mm. mette un centro. In realtà il corpo eh, non, non, eh, no, non, non, non finisce eh, in questo organismo, questo organismo è in realtà una foresta, un ecosistema: uh -huh. la stragrande maggioranza delle cellule presenti in questo corpo non hanno il mio genoma, uh -huh. eh, quindi sono degli ospiti. Uh -huh. eh, io vivo negli altri. Eh, l'embodiment, la, la somatizzazione del mondo fa sì che io sento il mio corpo non solo nel mio organismo ma anche nei libri che leggo e eh, anche nelle piante che curo, negli animali con cui vivo, nelle relazioni, eh, nella tecnologia. Quindi il punto secondo me fondamentale è mh, concepire un sé come centro, eh, come, come entità impermeabile, come entità pura. Ecco, mh, secondo me la relazione con gli animali... Eh, ci fa comprendere quanto in, in realtà dobbiamo alla relazione, quanto abbiamo eh, costruito quello che siamo attraverso la relazione. Io eh, rimango sempre stupito quando guardo i rituali di corteggiamento di alcuni uccelli e parallelamente vedo le danze dei popoli tribali che vivono accanto a questi e si vede come lì c'è stata una forte, um, come dire, eh, ibridazione, no? eh, la stessa identica cosa se pensiamo allo sciamanesimo, se pensiamo al vestire, se pensiamo al, al canto, a, al make up, a, alla moda, eh, tutto questo è nato eh, perché l'uomo ha, ha cercato costantemente di andare oltre se stesso ed è rimasto affascinato dal mondo degli animali e ha costruito attraverso questa relazione nuove dimensioni esistenziali e allora per tornare al nostro discorso iniziale penso che l'errore più grande sia la banalizzazione, eh, cioè il non rendersi conto di quanto è importante la relazione con la natura, la relazione con gli altri, eh, l'essere in relazione. E il grosso rischio è questa sorta di bulimia ontologica per cui io esisto solo se faccio tante esperienze, se mi riempio di oggetti, se eh, sono super presente, eh, quando invece io esisto soprattutto nel dono, soprattutto nella donazione noi esistiamo, perché nella donazione noi viviamo negli altri e gli altri ci portano nella loro vita. E' è questo che dico, tutto ciò che noi doniamo è un rafforzamento del nostro essere, quindi eh, è il ribaltamento sostanziale. La vuole studiare, una, vuole essere un'antropologia della relazione, la relazione con gli animali anche la relazione con le piante eh, con la relazione col mondo in generale, un'antropologia quindi che non pretenda di studiare l'uomo attraverso una ricognizione esclusiva sull'uomo, trasformando tutto il resto in bene di consumo o in strumento per operare. Questo è perfetto per eh, entrare nella nostra seconda tematica che è proprio l'ibridazione e la relazione tra specie. Allora Roberto, grazie mille di questa fantastica grazie conversazione sulla zoantropologia, e m, ci ritroviamo m, nel prossimo video a parlare di ibridazione. Grazie Roberto.